non può esserci anno migliore di questo per trovare il grande amore e per riportare l'armonia nel vostro legame se in passato ci sono stati screzzi e problemi realizzare i vostri sogni per la vostra casa e per la vostra famiglia sarà facile non esitate più solo nel periodo da febbraio a giugno è consigliabile prudenza nelle questioni sentimentali Dopo lunghi sacrifici ecco un anno in cui il lavoro andrà a gonfie vele e vi porterà tante soddisfazioni. Certo dovrete impegnarvi come vuole Saturno in stile al vostro sole. L'aspetto finanziario migliorerà notevolmente soprattutto se deciderete di investire dei capitali in beni durevoli senza dubbio realizzerete i vostri desideri che per troppo tempo avevate messo da parte